Buonasera, sono Laura Antichi e uh, vi presento eh, alcune uh, flashcard in realtà aumentata. Un futuro molto promettente per l'apprendimento si ha usando flashcard in realtà aumentata. Un esempio per testarne l'efficacia è il sito hardflashcards.com. Ci sono nel sito uh, diverse uh, proposte ehm, ehm, gratuite. Noi useremo, andremo a vedere l'applicazione la, ehm, di AR Flash, Flash Cards: Animal Alphabet. Ehm, Flash Alphabet in realtà aumentata. Eh, rappresenta un nuovo modo di imparare. Le carte proposte dal sito sono interattive e in 3D e aiutano i bambini ad imparare le lettere e i loro suoni. Eh, eh, per noi italiani possono essere un ottimo strumento nell'apprendimento della lingua inglese. Come si fa? Si scarica l'applicazione sul uh, proprio smartphone o, o tablet, sia per uh, iOS che per, uh, per Android, dal sito, adesso andiamo a vedere, si scaricano le, le carte e si stampano, si punta eh, con uh, l'applicazione scaricata sullo uh, smartphone uh, eh, sulla carta e compare un animaletto che corrisponde, che corrisponde alla lettera e facendo click sull'animaletto eh, si può sentire il suono della lettera stessa. Adesso vi faccio vedere dallo smartphone, non sono sicura che si eh, senta il, il suono, ma eh, ci proviamo comunque in realtà il suono dopo eh, si sente quando eh, si utilizza la, la prassi di uh, visualizzazione delle carte normali allora questo è il mio smartphone vado nell'applicazione alphabet la apro e vedete che è eh, fatta da unity che è un'azienda una, un che si occupa di realtà aumentata. Eh, faccio eh, Get Started, aspetto il loading. Ok, punto sulla lettera A, mi compare l'animaletto. Aspetta. Ecco, vedete che uh, la, eh, viene pronunciata la lettera. Punto sulla B. E, Ecco, passo a una carta successiva, ad esempio la C. E vedete, clicco sull'animaletta. E mi dà eh, proprio la eh, lettera. Punto sul eh, successivo di, dog. Eh, del dog e eh, posso eh, visualizzare con eh, l'icona le, eh, eh, le lettere maiuscole e eh, minuscole. Ecco, eh, mi pare che eh, comunque questa proposta sia Molto interessante. ecco Ci sono altre eh, flash card eh, stimolanti che è come, che è ad esempio, questa di Abraham Lincoln, eh, ma eh, il dispositivo spesso non è adeguato per eh, utilizzare questa, i miei non lo sono, per utilizzare eh, questa applicazione. Quindi è tutto un futuro anche da inventare. Buonasera.